Allora Buongiorno a tutti, io sono Lian Pellicano, vengo da Firenze, e con il gruppo fiorentino abbiamo elaborato un documento perché ci sembrava importante raccontare qui in questa sede quello che succede nel nostro territorio e nella nostra città. Quindi io leggerò una cosa che insomma abbiamo elaborato a più mani, che si intitola La gestione dei beni comuni in terra rossa. Nascere o vivere in Toscana è una fortuna, non solo per la varietà del paesaggio naturale e culturale, ma anche perché la nostra è una regione che è sempre stata piuttosto ben amministrata. In Toscana si respira ancora un sano spirito partigiano e antifascista diffuso e grazie a questi sentimenti, che sono i principi fondativi della nostra Costituzione, la Toscana riesce ad accogliere bene gli stranieri di ogni ceto ed estrazione perché si conferma un luogo aperto al confronto. Possiamo dire con orgoglio che il maggiore partito di governo è sempre stato di bandiera rossa e anche oggi, tranne qualche eccezione, il PD amministra i comuni della grande maggioranza del territorio. Si fa sentire però una certa stanchezza data dal lungo possesso di palla. Laddove un partito, qualunque esso sia, governa per molto tempo un territorio sicuro che al mandato successivo non potrà che essere confermato, allora lì la selezione e la crescita della sua classe dirigente subisce una pericolosa distorsione. Il partito non serve più a chiedersi quali sono le energie, le strategie e i valori da mettere in campo per governare. Il partito diventa invece il luogo della spartizione di un potere indiscusso, che è causa di una certa collusione fra i ruoli politici e la gestione del territorio. Vorremmo quindi offrire in questa sede una lente di ingrandimento sulla gestione del nostro partito nel nostro territorio, ovvero la Toscana e Firenze, parlando del tema della privatizzazione dei beni comuni, che oltre ad essere stato lo slogan sotto, sotto cui ci siamo identificati nella campagna elettorale appena trascorsa, è un argomento che davvero deve connotare un partito che si dica di sinistra. Ci sembra ormai chiaro che abbiamo amministratori che confondono il place marketing che comporta la sola promozione di un luogo e il consumo delle sue risorse con il place branding che è invece la capacità di un luogo di saper attrarre nuovi residenti, lavoratori e visitatori attraverso la valorizzazione dei servizi. Il city branding è un esercizio in cui le città europee si stanno cimentando già da diverso tempo e comporta la progettazione di una visione a lunga gettata di un territorio. Veniamo quindi ad analizzare la politica adottata dal nostro partito nei confronti delle migliori risorse del nostro territorio. Il referendum sull'acqua pubblica, di cui mi sembra un argomento che è già stato trattato, non è stata una bandiera ben difesa dal PD e dai suoi dirigenti, ma in compenso possiamo dire che il primo cittadino di Firenze, con grande chiarezza, si esprimeva favorevolmente alla remunerazione degli investimenti nella gestione dei servizi idrici, sostenendo che senza il profitto nella gestione dell'acqua si bloccherebbero gli investimenti per la depurazione. Il risultato del referendum ha decisamente sconfessato sia i timidi sia i contrari. In Toscana il referendum aveva un valore maggiore perché la gestione dell'acqua era già stata privatizzata e quindi dopo il risultato referendario che di fatto bocciava la situazione esistente si trattava di ripubblicizzare il servizio di gestione e ad oggi è stato fatto poco o nulla in questo senso. Sul tema del patrimonio culturale, Firenze diventa un caso nazionale quando parliamo del Maggio musicale fiorentino. La nostra città può avvantare uno dei migliori teatri operistici del mondo e, come si sa, la Fondazione Maggio, preseduta dal primo cittadino, è in crisi da tempo in immemore. La colpa, se ne vogliamo semplicisticamente trovare una, è della gestione di decenni, fatta, come si è sempre fatto, al di sopra delle proprie possibilità. Negli, anni la amministra... Negli ultimi anni la nostra amministrazione ci aveva assicurato che attraverso un moderno fundraising la situazione sarebbe stata capovolta Ma la scarsezza di risorse economiche di questo momento storico e la plateale incompetenza della, della persona scelta per guidare la fondazione non sono andate in aiuto ai dipendenti del teatro E oggi dobbiamo scegliere fra il fallimento e il licenziamento dei migliori artisti la terza questione riguarda la mobilità pubblica, che come si sa è uno degli investimenti prioritari di una città che voglia dirsi contemporanea. Noi crediamo che almeno una parte della mobilità delle aree urbane debba rimanere pubblica e che la possibilità di un territorio di essere capillarmente collegato non debba essere oggetto di speculazione economica. Laddove c'è la ricerca del guadagno, là c'è l'abbandono del servizio di pubblica utilità. Quello su cui in questa sede vogliamo porre l'attenzione attraverso questi esempi è la necessità di ritrovare il senso del bene comune che riguarda i beni naturali, il patrimonio artistico e la sostenibilità delle nostre città. Non possiamo abdicare alla gestione di tali beni irrinunciabili in favore del privato e concludo. Per ottenere questo risultato dobbiamo però riuscire a far maturare uno spirito pubblico imprenditoriale, mettere in campo solo dirigenti comprovati e competenti e iniziare a stabilire indicatori che misurino l'efficacia del loro operato. Il PD che vogliamo quindi deve essere garante di una gestione collettivamente vantaggiosa dei beni pubblici, soprattutto perché crediamo che una posizione più chiara su questo tema ci aiuterebbe a ricucire il travagliato rapporto fra il nostro partito e il popolo della sinistra.